Buonasera a tutti, questo è il nostro secondo episodio di Gin Blotti, in cui noi cercheremo di farci alcune risate. della cultura. dei complotti. Come già avete visto nell'episodio precedente, noi qui abbiamo una schiera di sciottini, perché questo si chiama Gin Blotti. Abbiamo Gin, che ci ha avanzato dalla volta scorsa. Ripeto velocemente le regole: noi sceglieremo alcune teorie del complotto e sorteggiamo una a caso. Fatto ciò, noi sceglieremo esattamente nove parole, una per ogni shotino di gin che, che vedete qua su questo tavolo, e ci guarderemo un video su YouTube, riguardante questa teoria del complotto. Durante la visione, quando le parole che noi avremmo scelto verranno dette dal nostro eh, maestro, scienziato, divulgatore, il più lento, a ah, ruotare questo bicchiere, al contrario, dovrà bere uno sciottino di gin. Nove sciottini, nove parole che noi sceglieremo di comune accordo in base all'argomento all che sceglieremo. In democrazia. in democrazia. Ognuno di noi scriverà una teoria del complotto e poi ne sceglieremo una a caso. Quando abbiamo, avremo finito di vedere il video eh, quindi abbiamo bevuto un po' di sciattili Faremo un, un 5 minuti circa di conversazione Per commentare quello che abbiamo visto Abbiamo un piccolo problema tecnico stasera E diciamo che è mezzanotte passata Quindi non potremmo fare un casino Come abbiamo fatto nell'episodio precedente Ma vi manteremo in ogni caso intrattenuti Con un tono di voce leggermente basso questa volta Ok posso andare? Io scrivo Prego. Quindi dobbiamo, dobbiamo essere una teoria del complotto qualsiasi. Una che, sola. Una che tu preferisci. Mm. Possiamo mettere qua questo bicchiere? Mm. Ho il presentimento che noi due abbiamo scelto la stessa teoria del complotto. Nah. <ride> allora, scegliamo la nostra teoria del complotto preferita della serata. Ok, che numero scegli? Da 1 a 3. Questo è il termine. Eh, esatto. Sì, sì. Terra piatta. Allora, io suggerisco come prima parola di scrivere... Tondo, tonda, scusate, tonda. Mm. Tonda. Perché secondo me in un video di terapiatismo, secondo me, tondo esce come parola. Poi Io direi alieni. alieni. Alieni. Certo, gli alieni c'entrano... Giganti? <ride> Effettivamente però giganti, giganti ogni tanto non, so. non ho mai capito benissimo il motivo, però escono sempre. Dimmi tu. Cosa ne pensate di astronauti? Mm. Astronauti? Astronauta, astronauti, uguale. Wow. Allora, a sto punto direi astronauti, l'una! Eh sì, viaggiamo vi vi di quelli, più o meno! Ingano, si ingannano. Lo sappiamo a quanto siamo? Perché ho perso il conto! Per me sono sei... 7 più 10 verità. Non, ci, non ce lo dico. Non ci dico. ingannare. la verità ci sta. Dai. Vabbè. Se no, possiamo mettere a punto calcolo. Calcolo scientifico. Calcolo. può succedere che dicono Sì, abbia fatto questi calcoli. In alcuni Calcoliamo. video li... Una cosa fondamentale mentre no, lei scrive le parole contenti. è che non abbiamo mai visto questo video che ci andremo a vedere. Quindi non siamo certi che tutte queste parole verranno dette Noi sceglieremo un video di circa 15-20 minuti L'ultimo Qualcosa che riguarda, non lo so, ma l'orbita Il modo dei pianeti, l'orbita, ah, il sole modo, sì. Perché secondo me loro dicono sai perché la Terra non gira intorno al Sole È fondamentale ricordare che le forme impresse delle parole valgono Cioè nel senso, per esempio, se tipo questa parola è la moto, anche moti funziona. Va ah, bene. Io direi di, di andare a, a scegliere il video. il video. Allora, scriviamo terra piatta. Scriviamo terra piatta. Vediamo un po' cosa si trova. No, questo non va bene C'è è spazio Troppo lungo Quello di Barbascura lo conosciamo benissimo Grande Barbascura Per chi non l'avesse visto Proverà il video di Barbascura in risposta a questo video Quindi c'è cioè, Per chi la terra è tonda No, questo non va bene Di 8 minuti Vai dell'altro La tela è piatta Lo spiega Agostino Favari Ingegnere Eh. Mm. C'è cioè, la parola ingegnere Che eh. deve essere una delle parole Che potevamo mettere Perché Un video sì. di 20 minuti dato ci da radiolinea forse un'intervista no abilità sì. no, no, radiolinea non è un'intervista no ragazzi è un'intervista cioè praticamente no no siamo non... a cavalluccio marino no non ci credo un'intervista però è se non siccome ci dà soddisfazione dai ragazzi dai, dai. Ebbene, come abbiamo già detto più e più volte nel corso di questa nostra mattinata sulla violinea numero uno, parliamo con l'ingegnere Agostino Favari. Buongiorno, ben trovato Agostino, con noi. Buongiorno Beatrice, a te ah. e agli ascoltatori.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 Dicono così anche i giornali ma io non ho ancora ricevuto la sua prenotazione e senza la prenotazione giustamente dovrà pagare anche lui il, eh, la quota, il biglietto, <ride> cioè... <spese. ride> è un po' assurdo diciamo che Grillo dopo tutto quello che ha fatto, paghi il biglietto a noi ma è, però così dai, è il destino è, ah, è il destino. giusto, è, giusto, è democrazia da. direi allora senti, va, il va, movimento del terrabbiattismo eh, ce lo vuoi spiegare così in, in poche parole <ride> perché poi naturalmente ne parleremo più diffusamente no, che cos'è? interessano nuove parole sono tante persone curiose che spontaneamente si pongono tante domande <ride> non e non quindi so. poi succede che quando ricevono una notizia riguardo a questo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 e ha parlato con loro, lui forse è quello dello schema delle equazioni sì, sì, sì, Ci sì, sì. sì, sì. sono altri effetti non desiderati ma lo faccio per accentuare la... Sì esatto, questo è, il... è, esatto, è quello delle equazioni sbagliate Non Qua... si, oh! si vedrà mai questo in però Non in ci poi... credo, ragazzi è lui dobbiamo... perché la voce sembra quella lo eh. dobbiamo, Poi ci eh. riguarderemo barba Lo dobbiamo riverificare ma... Fai ripartire Che <ride> <ripartire. È> dubbio <ride> della forma della terra, e cominciano a cercare qui, lì, là, fino al punto di trovare altri compagni di viaggio che già hanno fatto queste ricerche e gli passano tante informazioni. Allora lì si apre un... Uh, come dire... Un capitolo della propria vita inaspettato, possiamo dire. No? E così è successo per te perché tu dici: Io dall'11 settembre, cioè da quando è accaduto l'11 settembre, Ma poi no, facendo no, i miei no, studi no, sono no, diventato no, terrapiattista, no. cioè prima eri un ingegnere, eh, diciamo così, scientifico e credevi nelle cose che ti erano state insegnate. E poi invece, com'è stato questo cambiamento di rotta? Perché proprio dall'11 settembre in poi? Ma prima era un, un allievo ingegnere, a suo tempo credente in tutto ciò che ci raccontavano le tv, i giornali, io leggevo molto i giornali a suo tempo, specie all'università. Ma poi mi sono reso stata conto della, che c'erano tante della cose che non erano a spiegare era un teatrino, il trasformismo che regnava sovrano anche le cose che venivano dette... Non venivano questo. mai fatte. Allora ti sì, dicono eh, tutte queste menzogne che eh, si raccontano, che menzogne. non vengono mai fatte nella realtà, allora la realtà è diversa dalle cose che si dicono. Mm, però questa cosa Beh. qui allora varrebbe per tutte quante cose. Cioè, se uno dovesse vedere un complotto in ogni cosa, allora varrebbe per qualunque tipo di argomento. Ce ne sono tantissimi infatti, c'è anche nel campo medico, nel campo dell'alimentazione, quindi della salute, dire, come c'è nel campo dell'astronomia, come c'è nel campo della tecnica e dell'ingegneria, okay. ci sono tante cose. Sì, però se, se, scusami, se in certi Prego. settori mi viene in mente eh, che potrebbe essere, no, come dici tu, perché ci sono degli interessi economici fortissimi in gioco, quindi eh, no, come dici eh, giustamente in certi campi, beh certo che è così. In questo caso a chi conviene la tesi di una terra sferica se tale non è? Ma questo discorso dell'economia vale per tutte le persone che non possiedono denaro. Cioè, eh, ti rispondo meglio, se una Grazie. persona non possiede denaro... Allora, fa tante azioni anche eh, fuori legge, possiamo dire, o ai limiti della legge, tali per potersi accaparrare quel denaro. E quindi tu vedi molti altri, tra virgolette, complotti, quello della medicina, dell'alimentazione, eccetera. Ci sono i rappresentanti farmaceutici che per denaro... Ma cosa c'entra, ragazzi? Cosa c'entra? ...questa forma di complotto. C'entra, siamo partiti Siamo da un un'altra è un complotto di tipo cioè, economico, cioè tanti sono tutti d'accordo a vendere tanti farmaci che poi dopo anni eh, si scopre che fanno male, che mi creano so. tantissimi problemi, no? Cosa che era, si poteva sapere facendo un campione di 20-30 persone all'inizio, sì, cosa più. che non viene fatta, allora, quindi è quasi un fatto. complotto in sordina, potremmo chiamarlo, che va avanti per anni per motivi economici, come hai detto tu. Cioè, da notare con con giornalista non ma il giornalista si fa anche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 La Federal a Riserva Americana è privata, possono stampare nelle dalla mattina sono, so. alla sera sono, so. utilizzando solo carta e inchiostro, no? Non so. cioè, ragazzi. Mm. Quanto è, male nel momento in cui possiamo aggiornare, tutte le banconote che si vedono quelle che corrono nei rulli sì. sì. sì. mm. cioè, mm, quando sì, hanno sì. questo potere del denaro, non si può più dire che il loro interesse a un certo livello, dei vertici <coughs> delle banche <coughs> centrali, sia quello del accaparlo sì, del denaro. Ok, però ascolta, adesso, mm. qui, secondo me, ci stiamo un po' allontanando dal nostro no. eh, principale obiettivo, che è quello di capire perché. No cioè, te come guida Beatrice riportami rispondevo sulla eh, Però nel senso che vabbè, allora se uno vuole vedere un complotto, dicevo io prima, è eh, specifico quello che volevo dire, cioè se uno ci vuole vedere un complotto, ce lo può vedere se ci sono delle questioni economiche di base. Poi se ci sia o meno un complotto io questo non lo so, però insomma, eh, è fattibile e logico pensarlo. Detto questo, Adesso, al di là del fatto di come si ragiona in termini economici mondiali, eh, che non è questo nemmeno l'ambito la, e l'argomento e non siamo noi le persone secondo me più accreditate per farlo. Io volevo capire. La, eh, no, siamo, siamo la accreditati, terra... Beatrice, io ho studiato pure economia. Allora Beh, no, vero, no, eh. ma per no. Una allora tu, allora no, tu no, sicuramente prego. lo sei. Allora Il discorso però è un altro. Tu sei un terrapiottista, <ride> sei diventato tale. Ora, questa terra è che forma no? c'ha? Una forma di disco? È un Disco? Non si può dire se all'esterno ah. finisca oppure continui, Beatrice, perché per poterlo dire con sicurezza, io ti posso dire con sicurezza che non c'è curvatura nel, nei tratti di mare dove ho misurato io, ma ci sono tante altre terapiattisti che hanno misurato in varie okay. parti dell'Italia. Quindi ragionevolmente sì. dopo 20, 30, 40 misure. Sì. Sì. Sono simitare, 20, 30, 30 misure sbagliate. No. No, no, no. Dice, giusta, sono 20, 30, 30 40 misure sì. Sì. Allora, sì. sbagliate. Ragionevolmente facciamo. Abbiamo voi dove è la curvatura. Quindi noi pensiamo che dopo tutte queste misure sia piatta. Mm, ok, però eh, la terra è piatta e eh, va bene. Però tu dici una forma ce l'ha? Cioè nel senso è tipo una mezza mm, arancia? Sì. Quindi per metà <ride> sotto sarebbe rotonda? Oppure è un disco? Beh, Questo non si può non dire, si se so. non ci, danno la, la ci devono dare la possibilità di esplorare, cioè se, okay. il se il Ministero della difesa, ah. mm, che ha difesa ha pubblicato sul suo sito il Trattato Antartide che limita a 60 gradi sud l'esplorazione libera, noi diciamo, dateci l'autorizzazione e noi terrapiattisti eh, smettiamo di togliere il sonno a tutti non vi disturbiamo più, ma diventano viaggiatori. Pensate che gioco. sia una sfera, gli dico a allora, eh, lasciateci, dateci questa autorizzazione. Noi ce ne andiamo tutti a farci questo viaggio. N nessuno Ragazzi, è sicuro. Un, un milione disturbo. di euro per farci scomparire? Non, non, non, non sarebbe una pacifica quella del ministero della difesa se ci desse questa autorizzazione sia eh. per il polo sud. Sì. e per il polo nord quindi tu vorresti sì. andare tu di persona cioè vorresti andare tu di persona a verificare questa che questa continua, cosa qua ah, è così è calma, cioè è calma, ecco, in base alla in tua tesi no? in base alle misure che avete fatto voi eh, tu hai questa idea allora tra l'altro insomma non ultima la tua eh, voglia di andare con un astronauta al di fuori della terra è verificare ah, se ah, sicuramente ah, è una spera tu è Laceresti per sempre, insomma, è questo un po' il senso. Assolutamente sarebbe l'occasione no, per, per tapparci la bocca, mm. farci sì, sì, passare sì. per raffolli per no? e quindi finirebbe lì: noi faremmo la figura dei eh, come si dice, una figura meschina faremmo pubblicamente e okay. ci tapperebbero la bocca. Invece l'astronauta, nonostante Bene. io ho Bene. replicato, sì. primo non si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 Siamo lì a guardare, noi vogliamo installare le nostre apparecchiature, quindi ah. dovranno dare conto e ragione con le nostre apparecchiature perché le loro sono taroccate. Ah. Ah. Ok, senti, allora fermati un attimo qui, no. noi ci fermiamo tutti. Ci sono anche delle <ride> domande da parte degli ascoltatori ah, sì. che ti giro tra poco con no, Agostino Favari. Noi siamo insieme su Radiolinea numero 1! Ah, io un E eh, questo sarebbe un ma... viaggio abbastanza complesso per chi pensa che la terra no. sia piatta no, Roma, Bangkok, qua. di BBK, andare Possiamo avanti e indietro provare. Oppure no, oppure è semplice raggiungere posti uno via l'altro Che cosa ne pensa l'ingegnere Agostino Favari, terra piattista? Ancora buongiorno, grazie per essere con noi Agostino Ciao, grazie a te, a ma io penso che sarebbe ancora più breve Andiamo, sì. il viaggio sì, sì. che andare fino a Bangkok o in Giappone, perché se si attraversa, ehm, se si attraversa ad esempio l'Africa o la si costeggia con un aereo Praticamente noi abbiamo circa 12 volte la lunghezza dell'Italia per arrivare in Antartide. Eh? Puoi fare la prova con un righello tranquillamente. Se tu poi punti il righello verso l'Australia, che per noi esiste, l'Australia tu trovi che c'è una lunghezza maggiore rispetto a, questo, a questi 12 cm che si misurano nella mappa, quella nella scala che ho utilizzato io. Quindi ci vorrebbero non più di 20 ore per arrivare in Antartide, proprio andando piano, piano, tranquilli, insomma. In 20 ore si arriva in Antartide, si verifica la cosa e buonanotte isolatori. no? Eh, certo. Senti, tu hai detto perché per noi esiste l'Australia, perché c'è anche il terrapiattista che crede che l'Australia non esista? ma questa, questa storiella l'hanno montata le Iene con quel personaggio mascherato ora un personaggio mascherato in un programma pubblico un nel senso che cioè, noi ci mettiamo la faccia e siamo tantissimi, che motivo c'è di mettere uno mascherato, se due quello di fargli dire che se male in quelle quel... cose quelle a nome ti per dei terra piattisti, a farli ridicolizzare, no? Mm. Questa è stata un'operazione mediatica di ridicolizzazione. Ma anche perché le persone che sono a Sydney in realtà dove stanno poi? Mm persone che sono a Sydney secondo me sono a Sydney. Eh, sono in Australia. <ride> okay. Senti allora un po' di domande. La forza fermo? di gravità eh, come la mettono sono... i terapeutisti con la forza di gravità? La forza di gravità eh si studia Molto. nei corsi di fisica all'università, sì. che io ho subito e superato. Mm. A proposito, voglio dire che tanti dicono dove si è laureato, io mi sono laureato nell'Ateneo di Palermo, l'università di Palermo, quindi chi vuole verificare può chiamare... Di no, no, così. ma nessuno aveva messo in dubbio dire, il fatto eh, che beh. tu sia ingegnere, ci mancherebbe. No, no, assolutamente... dico, Lo dico per poter verificare, insomma, i ah, chiamati all'Università di Palermo eh, eh, e mi risponderanno. <ride> okay. Okay. Dicevamo quindi la forza di gravità. La mm, allora, allo la forza sfido. di gravità, non, io non direi che è una forza per un semplice motivo, perché poi c'è la cosiddetta forza di Archimede che ne annulla un po' come dire... Mh, gli effetti, per quanto diceva anche... Noi nel mare dell'universo. Cioè se la si considera, oh, nei oh, termini oh, di oh, forza, sì. c'è un problema, arriva, si arriva a dei problemi. Mentre se la si considera oggettivamente come accelerazione di gravità, mm. noi possiamo dire che un sì, oggetto la viene accelerato verso il basso, gravità, intanto punto. che non si immerge in un fluido. Quando si immerge in un fluido, ricorderai la legge di Archimede che chi un non ha corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume di fluido spostato, è vero. nel caso dell'acqua. Sì, è... sì, ma è il problema è la perché... densità dell'acqua per il povero, calcolo sì. di questa forza contraria e quindi si ha il cosiddetto galleggiamento sì, no. eh, degli scafi, ad esempio, no? il sì. galleggiamento degli scafi è proprio... Eh, allora, cosa succede? Lì in quel caso la forza di gravità non funziona più, non dovrebbe scendersene se tu cambi forma allo scafo e lo fai diventare una palla sferica di acciaio piuttosto che uno scafo di acciaio affonda. Quindi la forza di gravità, eh, e qui viene messa in discussione perché c'è questo effetto contrario che è un po' come se annullasse la gravità, cioè sta a pelo a pelo d'acqua poi sta lo scafo, no? Allora, noi possiamo dire che c'è l'accelerazione no, no. di gravità. Lasciamo andare. Una è una supercazzola, su ragazzi! Sì, è una supercazzola! Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego! Accelera con eh, l'accelerazione ah, sì, di 9,81 no. metri sul secondo quadrato. Questa è una verità sperimentale. <ride> Poi che ci sia una forza, non possiamo dirlo perché eh, questa forza nel caso di Archimede viene messa in discussione no? con l'effetto del galleggiamento. Quindi io direi accelerazione di gravità. Sì, senti una cosa, allora un'altra domanda era, Magellano ha attraversato la Terra, e ha realizzato la prima circumnavigazione. Com'è possibile questa cosa? Eh, in tal caso, insomma, anche in questo caso eh. qui si parla di pura fantasia, secondo voi? Lui sì.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 Ok? Sì. sì. Perfetto. Allora, lo ha fatto secondo te nel senso di un parallelo o nel senso di un meridiano, cioè da polo a polo? Parallelo, mi sembra, giusto? <ride> Brava. Sì, sì. Eh. Hai visto bene. la sì. ricordi bene. Qui? Ne sai più di Cruciani. <ride> oh. allora, Quindi si ehm... può fare nel senso del parallelo?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 circumnavigazione polare cioè lungo il meridiano Quella sì. non, non è possibile sì, farlo certo non è possibile torno c'è un po' di ghiaccio, ghiaccio, domande non lo se, puoi fare. se ne sono scatenate tantissime so come me, potrai so immaginare no. e l'ultimissima eh. che ti faccio perché poi sono anche io fuorissimo tem, fuori fuori tempo eh, tra l'altro eh, eh, ringrazio anche eh, così, la bontà di tutti quanti i nostri ascoltatori perché sono veramente tanti quelli che ci hanno scritto allora eh, parliamo di Galileo Galilei eh, insomma il fatto che abbia visto eh, delle sfere no? al di fuori quindi Spero, il fatto vada. che insomma abbia visto Giove e tutto il resto insomma come la mettiamo Spero, con bozera. Galilei Stop guardava eh, molti secoli fa attraverso questo telescopio e ha capito eh, molto più tardi di eratostere insomma non che la terra gioco, no? come la mettete voi? Eh, la mettiamo nel seguente modo, te lo dico in breve cioè, modo, cioè, modo, che, ragazzi, come se io guardando sempre una donna, allora penso ragazzi. che pure io sono una donna perché fuori dai miei occhi vedo una donna Grazie. Invece no, cioè il fatto che lui ha guardato Giove che si vede sferico, a suo dire, e che si vede sferica, si vedono sferiche le lune di Giove, ciò cioè, non significa affatto sia sferica ah, al di Giove, di Giove oppure scrivere. che la nostra Luna sia è sferica al allora. quale di Giove. La Luna si vede sempre solo una faccia, noi possiamo vederla circolare, se sia sferica non si può fermare, si deve osservare almeno da un altro punto di vista esterno alla Terra, guardate sì, anche l'altro lato. Poi sempre considerando che voi ritenete invece che sulla Luna non ci sia andato nessuno, insomma no, che è tutta una montatura, eh? questo è quello che avete detto, giusto? Non hanno gli astronauti, ti dico cosa è successo, il fatto in breve, gli astronauti sono stati interrogati da un tuo collega giornalista americano e che è andato lì con la Bibbia davanti a Armstrong. E eh, gli ho detto, eh, signor Armstrong, lei giura sulla Bibbia di aver messo piede sulla Luna? Armstrong ha risposto no, no, no e si è defilato. Io ho pubblicato il video di questa intervista. Ah, okay. Lo stesso ha fatto yeah. Aldrin, la stessa cosa Collins, il terzo astronauta di Apollo 11. Ora, non, non è non che possiamo dire sì. in base a questo che non sono stati sulla Luna, potrebbero esserci pure stati, ma non è molto strano. Che non hanno voluto giurare. Ah, vabbè, ecco. vabbè. Io ho okay. una domanda Agnale. a voi, eh, a te e agli ascoltatori, ognuno si facesse questa domanda. Grazie ad Agostino Favari per essere stato con noi. Grazie. E ricordiamo questo grazie convegno a te, sulla te, Terra Piatta, Palermo, immaginerai che di, no, di eh, domande ce ne sono ancora tantissime. Insomma, se ci sarà possibile, ti richiameremo, ok? Grazie per essere no. stato con noi. Grazie, Attrice, a a a e buona giornata anche agli ascoltatori. Ciao. ciao. ciao. Allora ragazzi, allora abbiamo visto questo video assurdo Abbiamo avuto un po' di problemi tecnici Che poi magari Cerchiamo di spiegare in un altro video Diciamo, durante il video ho preso delle note Su due argomenti che Conosco non benissimo Cioè non sono un esperto Però sono cose molto semplici Diciamo Andiamo per oggi La pollo 11 Molti sono convinti Dei complottari Ovviamente, che nessuna abbia mai messo piede sulla luna perché ricordiamo così. Eh Apollo 11 è la navicella e non è il nemico di Rocky, oh, okay. <ride> no? Appunto, quello che sono si chiama Apollo Creed. Infatti, ho detto, questo è Apollo 11, non è cioè, Apollo Creed di Creed ah, cioè, due uh. con due shot è andato con due shot è andato, già sono al, al terzo, terzo e quarto dai. dai la questione Apollo 11 è molto semplice cioè non bisogna andare a capire se l'uomo è andato veramente sulla loro andando a controllare se la bandiera c'è se la bandiera non c'è c'è un discorso molto più semplice punto 1 ci sono andati perché hanno portato dei sassi lunari e hanno lasciato dei specchietti sì. stile catar intringente perché così loro potevano misurare la distanza, la distanza una certa accuratezza secondariamente c'è un fatto storico che deve essere analizzato l'uomo quando è andato sulla luna ora tra dopo tre shottini 4 e 5 quelle che sono non ricordo esattamente i legami. Anni 60. Comunque, alla fine degli anni 60. Sono stato il 68, 69. non ricordo esattamente. E allora, che momento storico era gli anni 60, il periodo della famosissima guerra fredda? Anche. Ah, in, in cui in c'era tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica una lotta. Meglio noto come una, come lotta su... su... una lotta molto okay. simpatica e fredda c'era una lotta soprattutto c'era la guerra fredda in cui si facevano guerre proxy, cioè praticamente sia sì gli Stati Uniti che, che l'Unione Sovietica finanziavano altri Stati per combattere tra di loro, mm -hmm. tipo la guerra del Vietnam, in cui diciamo gli Stati Uniti eh, scusate, l'Unione Sovietica finanziò, eh, non mi ricordo chi ora, ragazzi. È luna passata. Non è abbastanza, non mi ricordo se è finito il Hit Kong, comunque vabbè. Cioè Ennix o Stavel... Non Con la, la storia del Watergate. Quindi c'erano questi due poli, questi due assi, uno diciamo occidentale e l'altro orientale, che si scontravano. Uno di questi scontri era la, la, la, la, la corsa allo spazio. Beh, perché comunque sia sì, l'America è sempre stata molto agguerita su queste cose, essere la prima, la prima, la prima. la prima. Ma l'America non fu la prima, perché l'Unione America fu quella che, che la, la, lanciò il primo razzo satellite, non ricordo esattamente cosa, lanciò con il cane Laika. L'America accusò un forte colpo per questa cosa, infatti ci fu una, una lunghissima corsa allo spazio. I, quindi cosa succedeva? Che già negli anni 60 i due stati per spiarsi perché si volevano spiare, perché si volevano alla fine si volevano <ride> lanciare i missili, ce li hai. <ride> Infatti Tantamore. quando ci fu la famosa crisi di Cuba, la crisi di Cuba Si spiavano con i satelliti. Negli anni 60, ragazzi, negli anni si spiavano con, con i satelliti. Ora, ora, quello che dico io, secondo te, se l'America ha, ha fatto una grande, diciamo. Finzione. Secondo voi la, la Russia non sarebbe stata la prima a smerbiarli? No, perché in teoria nemmeno la Russia l'abbia avviata fatto. Cosa ha fatto? Non ha mandato nessuno nello spazio, nemmeno la Russia. Se tu supponi che l'America ha mentito, supponi che l'Urss ha mentito. No, non lo so se lo intendo Non Credo che... proprio. Sì. Ci si, sono parla... Due... No, si parla del caso Mesei con Napoli e così vari. Per il semplice fatto che è stato il caso mediatico un po' più grande, se è stata la diretta, ah, del lancio, dell'arrivo, della statua, dell di, dell di queste cose, luna. quindi è stato il caso più eclatante, ecco, quando gli hanno mandato il cane, hanno detto, E eh, dogli, tutto a posto, e quindi non capito qual è il punto, che loro si parlano sull'America ma parlano dei viaggi sulla luna in generale, quindi non è partita l'America, non è partita la Russia, se no, la Russia, sì, ma sì, questo se l'Urs la, diceva l'America non l'ha fatto l'America avrebbe detto manco l'Urs l'ha fatto e sarebbero stati uno a uno okay, quello che vuoi dire secondo te l'oro ce ne sono mai oh, fatto ma questo, si parla dell'America perché è il caso mediatico più grande perché è stato un uomo perché è stato solo un uomo, perché c'erano le riprese c'era okay. lui, si vedeva lui si, lui dicono fondamentalmente cioè che si trattasse semplicemente di un fotomontaggio tutto e di una scena tipo di come se fosse una ripresa di un film Parlavano di questo, come tutto montato Ho capito, ok Mettiamo che questa cosa che dite voi sia vera, ok Entrambi eh, non, non hanno mandato, mandato niente a nessuno Spiegatemi i specchi catarifragenti Che come hai detto tu, ho capito Alcuni scienziati hanno la possibilità di realmente avere la prova che ci sono degli specchi mm. Perché quegli scienziati non possono essere attori come Nillard Una linea su quello schermo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 Ragazzi ce la faccio più. Non è che stiamo parlando... No, no, comunque comunque lui... ha con le ossa di un megalodonte. No. Comunque lui è un simpatico avvocato eh, del diavolo. No. Avvocato no. del diavolo. Ok. È ah, un terrafettissimo. Passiamo... Passiamo al secondo punto. Eh, la storia del fluido Archimede, Perché oh. se io ricordo bene, praticamente... Agostino diceva la seguente cosa. Ma se in... c'è un'attrazione oh. gravitazionale...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 Che l'aria è un fluido Perché il corpo messo in un liquido Non è il corpo messo in acqua È il corpo messo in un fluido L'aria è, è vero. un fluido E noi non stiamo galleggiando Perché noi non galleggiamo? Perché la quantità di fluido Ovvero di aria che noi spostiamo È, è minore del nostro peso E quindi noi sprofondiamo È per lo stesso logico: Per cui quando tu gonfi un palloncino con l'aria L'aria è aria Dovrebbe, il palloncino dovrebbe rimanere sospeso in aria, non resta sospeso in aria, perché c'è il peso del palloncino certo. e, sì, e quindi sprofonda. Però, se tu lo riempi d'elio, l'elio chiama possibile. densità minore eh, dell'aria, sì, esatto. densità minore, quindi significa mi che riceve una spinta dal basso verso l'alto che è maggiore e quindi sì. vola. I fluidi non sono solamente liquidi, anche l'olio è un fluido, anche l'aria è un fluido che rispondono alla legge della fluidinamica basta, tutto qua e quindi i nostri grandissimi maestri dei sono dei grandissimi illuminati e sanno molte cose su Archimede sulla scienza, ma la cosa che mi stupisce, sai cos'è? che tutto quello che io ho detto lo si studia a Fisica 1 in, in Fisica 1 in qualunque corso io ho studiato a Fisica 1 perché io ho fatto un corso scientifico e siccome la facciata pure lui che ha fatto ingegneria. Ingegneria fisica 1 è in tutte le ingegnerie. La fisica, cioè, tra l'altro. È in tutte le ingegnerie. E' lui lo fatto... sa che l'aria è un fluido. Cioè ho studiato io al classico. Cioè, che. Tu, commenti. Hai <ride> altri punti? No, questi qua erano le cose, le due cose più fondamentali. Le bravi che aveva detto. Poi, no, ragazzi, poi a un certo punto io a un certo punto io non, non ho capito la discussione dell'economia, non, non ho capito la discussione dei stampasoldi, io queste cose non le ho capite. Stava arzigogolando. Eh, esatto, non lui non stava mettendo troppa carne a fuoco, talmente tanta, non che non la tizia ne... della radio che lo stava intervistando, mm. a un certo punto l'ha dovuto fermare, ha detto, ma torniamo alla la pianta, allora se che sì. le pianta, ho oh, di mezza arancia, anche là non ho ben capito cosa stesse parlando. Però... Eh, volevo dire, prima di chiudere, volevi... scusiamo con gli amici da casa che diciamo l'intervista che abbiamo, cioè il video che abbiamo visto era di un'intervista un po' noiosa, cioè anche noi ci siamo annoiati sì. cioè. eh, Però a un certo punto non posso nascondere che soprattutto sul punto de... di Archimede io mm. ho perso il controllo Ma Archimede questo principio l'ha scritto prima o dopo? Cosa? Cosa. Aver conosciuto Zio Paperone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 Chissà, fare è trovilli dal comodo il, il giglotto! Con una nuova... Non la puoi